In questo video vediamo come si può eh, determinare l'equazione di una retta eh, quando si conoscono due punti della retta, quindi si devono conoscere le coordinate di due punti. Qui vedete nel grafico ci sono due rette, una retta blu e una retta rossa, per ognuna delle quali conosciamo eh, le coordinate di due punti. Poi, essendo un grafico a quadretti, in realtà noi potremmo tranquillamente andare a trovare anche altri punti, ma l'importante è che ne abbiamo almeno due. Cominciamo con la retta blu. Allora, no, prima di tutto diciamo una cosa, che sono entrambe due rette non verticali. Quindi per entrambe siamo sicuri che l'equazione può essere scritta nella forma y uguale mx più sia per la retta blu che per la retta rossa, dove m è la pendenza e q è la quota. Ok. Allora, in entrambi i casi, quindi si tratta di calcolarsi la pendenza e la quota. In molti casi eh, la quota è possibile vederla agevolmente dal grafico, eh, mentre la pendenza comunque va eh, calcolata. Allora, nella, per la retta blu calcoliamo la pendenza, sappiamo che si calcola come delta y fratto delta x, cioè come differenza tra le ordinate di a e b, il che significa la loro eh, distanza in verticale, quindi sappiamo che dobbiamo fare eh, ordinata di a, che è 4, meno ordinata di b, che è 1, fratto la loro distanza in orizzontale quindi eh, la differenza delle ascisse siccome al numeratore sono partita utilizzando prima l'ordinata di A al denominatore devo rispettare la stessa scelta quindi partire con l'ascissa di A che è 3 e sottrarre l'ascissa di B che è 5 al numeratore mi viene 3 e al denominatore mi viene 2 quindi la pendenza della retta blu è negativa, cosa che eh, potevamo già eh, prefigurarci prima, in quanto eh, il grafico letto da sinistra a destra, il grafico della retta blu, vediamo che è decrescente in discesa, quindi la pendenza sapevamo già che avrebbe dovuto venirci negativa. Il problema adesso è determinare la quota, perché adesso io so il valore di m, l'ho trovato. La quota, eh, vediamo bene dal grafico che è un numero, la quota vi ricordo l'intersezione della retta con l'asse Y vediamo bene che è un numero che sarà compreso tra 8 e 9 ma non essendo un punto eh, che cade, non, non essendo un punto a ordinata intera, non possiamo capire esattamente quanto vale e quindi ce lo calcoliamo per via algebrica come si fa? Allora io so che l'equazione della retta blu è di questo tipo, y uguale meno tre mezzi per x, perché adesso la pendenza la conosco, e poi ci dovrà essere una certa quota q. Come faccio a calcolarmi q? Sfrutto una proprietà importantissima, valida per tutte le funzioni e quindi anche per questo tipo di rette, che è questa. Quando so che un punto appartiene al grafico di una funzione e quindi anche a quello di una retta, significa che le coordinate di questo punto devono soddisfare l'equazione della funzione, in questo caso l'equazione della retta. Cosa significa che devono soddisfarla? Significa, per esempio, che se prendo le coordinate del punto A, che sono 3 e 4, e le sostituisco qui all'interno dell'equazione dove ovviamente al posto di x ci va la scissa che è 3 e al posto di y ci va l'ordinata che è 4 devo ottenere un'uguaglianza vera quindi vuol dire che se io scrivo che 4 è uguale a meno 3 mezzi per 3 più q questa cosa deve essere vera allora, questa non è altro che un'equazione di primo grado nell'incognita Q. Come faccio a risolverla? Isolo Q. Allora, Q ha segno più e coefficiente numerico 1. Davanti alla Q abbiamo più 1, quindi è già pronta lì dove nella forma che ci serve per quando dobbiamo isolare una variabile quindi la lascio al secondo membro e invece cosa faccio porto dall'altra parte questo numero qui questo numero qui avrei dovuto prima fare il calcolo quanto fa meno 3 mezzi per 3 fa meno 9 mezzi quindi questo meno 9 mezzi lo portiamo al primo membro diventa più 9 mezzi quindi abbiamo 4, che era già il primo membro, più 9 mezzi, deve essere uguale a Q. Quindi, quanto fa 4 più 9 mezzi, denominatore comune? 8 più 9 fa 17 mezzi. 17 mezzi, in effetti, è esattamente 8,5. Quindi questo punto qui, che noi vedevamo eh, cadere proprio tra 8 e 9, si dà il caso che sia esattamente... A metà eh, tra 8 e 9 cioè che sia 8,5 ma non è che questo capiterà sempre quindi non è che ogni volta vedo che questo qui non si vede bene è un 17 eh, c'è un ritardo con ok, è un 17 eh, quindi alla fine abbiamo trovato l'equazione della retta l'equazione della retta sappiamo di quella blu che è uguale a meno 3 mezzi che era la pendenza più 17 mezzi. Ok? Fatto. Una cosa del tutto analoga avviene eh, per eh, ricavarci l'equazione della retta rossa. In questo caso eh, non la vediamo proprio l'equazione, eh, non la vediamo proprio la quota di questa retta perché il punto di intersezione con l'asse Y non è visibile da questo grafico. Quindi anche qui eh, procedo esattamente come prima, mi calcolo la pendenza della retta rossa facendo delta y fratto delta x, cioè differenza tra le ordinate fratto differenza tra le ascisse di questi due punti. Eh, suppongo di utilizzare prima sia sopra che sotto le coordinate del punto D, quindi la y del punto D è 2, poi devo sottrarre la y del punto c, che è meno 4, quindi attenzione che mi viene 2 meno meno 4, cioè 2 più 4, vi ricordo che meno l'opposto di meno 4, cioè sottrarre meno 4, significa aggiungere 4. Al denominatore dovrò mettere la scissa di d, che è 10, meno la scissa di c, che è 6. In totale al numeratore ho 6 e al denominatore ho 4, semplifico e mi viene 3 mezzi. Allora, il fatto che queste due rette, a parte il segno, abbiano una pendenza, eh, allora 6 quarti abbiamo detto che si semplifica come 3 mezzi, abbiano una pendenza mh, uguale in valore assoluto del tutto casuale, eh, quindi non, non dobbiamo trarre regole generali da questa cosa. Allora, quindi sappiamo che l'equazione della retta rossa è y uguale 3 mezzi x più una quota misteriosa di che non conosciamo ancora. Facciamo come prima, scegliamo uno dei due punti di questa retta, o c o d, quello che ci sta più simpatico, prima per la retta blu abbiamo usato a, ma avremmo potuto usare anche b, quindi supponiamo di prendere il punto d, e eh, sostituiamo le coordinate di D all'interno dell'equazione, quindi al posto di Y metto 2, perché 2 è l'ordinata di D. Sappiamo che deve essere uguale a 3 mezzi per la scissa di D, sempre quello sto usando, no? Quindi la scissa di D è 10 più la quota. Quindi cosa mi viene? 2 uguale. Il 2 e il 10 qua si semplificano, quindi mi rimane 15, giusto? Qua viene 5, 3 per 5 è 15 più Q, quindi 2 meno 15 deve essere uguale a Q, quindi meno 13 è la quota. In totale, adesso potrò andare ad aggiornare con i dati numerici che ho trovato l'equazione della mia retta rossa. Quindi al posto di M inserisco 3 mezzi, che è la pendenza, sto scrivendo in alto a destra, e al posto della quota devo mettere meno 13. Ok, quindi questa è l'equazione della retta rossa. Allora generalizziamo velocemente questo procedimento. Quindi prendiamo una pagina vuota e supponiamo di sapere che eh, una certa retta passa per un punto che ha queste coordinate e un punto che ha queste coordinate allora, mi calcolo la pendenza eh, quindi faccio yb-ya fratto xb-xa negli esercizi xa, ya, xb, yb sono dei numeri, quindi questo qui mi verrà proprio fuori un numero che sarà il valore della pendenza quindi mi scriverò y uguale a questo numero che ho trovato per x più la quota. Il problema quindi sarà trovare la quota perché m l'ho già trovato qui, quindi saprò il suo valore. Come faccio a trovare q? Sostituisco al posto di y e di x o le coordinate di a o le coordinate di b. Non ha importanza, provare per credere viene la stessa cosa. Supponiamo di usare a e quindi otteniamo y a deve essere uguale ad m per x a più questo misterioso q isolo q e ottengo y a meno m per x a quindi questo, questa diciamo la possiamo pensare come una formula che ci permette di calcolare q quando conosciamo la pendenza di una retta e le coordinate di un punto di questa retta ok? facciamo un esempio ultimo supponiamo che A abbia coordinate meno 2, 3 B abbia coordinate 1, 5 ci calcoliamo velocemente la pendenza 5 meno 3 fratto 1 più 2 mi viene 2 terzi la quota come faccio? guardiamo qua la quota deve essere uguale all'ordinata di uno dei due punti adesso qui c'è scritto A perché avevo scelto A ma potrei benissimo scegliere anche B quindi per esempio adesso scegliamo proprio B l'ordinata di B che è 5 meno la pendenza che ho appena trovato che è 2 terzi per XA che però attenzione in questo caso è XB perché sto utilizzando le coordinate di B quindi per 1 cioè 5 5 meno 2 terzi per 1 fa 2 terzi. 5 meno 2 terzi, quanto fa? 5 per 3, 15, meno 2, 13 terzi. Quindi la quota è 13 terzi. Alla fine, scrivo in blu per renderla più evidente, l'equazione della retta che passa per questi due punti qua, qual è? È y uguale la pendenza che ho trovato qua, che è 2 terzi. Per x più la quota che ho trovato qua. 13 terzi. Fine.